Buonasera a tutti e benvenuti eh, alla Pontificia Università Urbaniana per il terzo modulo del Joint Diploma in Ecologia Integrale. Come eh, ormai sapete bene, eh, si tratta di un'alleanza laudato sì tra le università pontificie e gli Atenei Pontifici di Roma e quindi. Il, il piacere è proprio quello di accogliervi in uh, ciascuna università o almeno per quello che è possibile nelle, nelle varie università. Vi hanno accolto i nostri studenti dell'università che sono anche studenti del Join Diploma. E ora lascio subito la parola al rettore magnifico Leonardo Sileo per il saluto da parte le, delle autorità accademiche. Qui abbiamo anche eh, il nostro eh, segretario generale, anzi segretaria generale eh, e suor Etra Modica e ora lascio la parola. Al, al nostro Rettore Magnifico. Grazie. Buonasera, eh, benvenuti a voi in presenza e benvenuti anche in telepresenza. Eh, sono onorato come dire, di aprire questa sessione di studio del vostro, del vostro anche nostro corso, anche perché ho visto che sono più di dieci loghi, insomma, di università, istituti universitari che eh, partecipano a questa iniziativa che ormai credo che è alla quinta edizione se non di più sesta edizione, quindi benissimo una vita longeva per le iniziative di questo genere. Bene, eh, in particolare noto che avete allo studio già questa sera, attraverso le due relazioni e poi eh, le altre iniziative eh, che avete organizzato, eh, il capitolo terzo dell'Enciclica. È il capitolo particolarmente come dire, più eh, pensoso, che fa pensare, perché nel primo capitolo il Santo Padre ha presentato la situazione nella quale ci troviamo insomma, in questo senso è una constatazione che fa il secondo è la visione cristiana della creazione dunque della casa comune e della nostra presenza prego posso continuare? mi sentite, sì? sì, sì Beh. dunque allora la, il secondo capitolo mh, è fondamentalmente teologico biblico teologico presenta nella tradizione giudeo cristiana eh, la dottrina eh, sul mondo eh, il concepito come eh, dono creativo da parte di Dio per ciascuna creatura in una visione ovviamente armoniosa il terzo capitolo avvia eh, il, come dire, la costruzione di una coscienza ecologica integrale di rispetto eh, e al tempo stesso di servizio alla casa comune la casa comune va conosciuta, rispettata servita come ogni casa ha bisogno di cura si nota quando una casa è abbandonata quando invece una casa è curata e perché questo accada Santo Padre, e questo è ripeto, un momento particolarmente importante, ci impegna moralmente. Non dimentichiamo un'espressione che ha in apertura dell'enciclica eh, Papa Francesco mutua dalla centesimo annus di eh, Papa eh, Giovanni Paolo II. Noi ci troviamo in questo auditorium dedicato a lui salvaguardare le condizioni morali di un'autentica ecologia dunque ci impegna moralmente e l'attività morale, etica inizia con l'esame di coscienza il terzo capitolo fondamentalmente è un grande esame di coscienza come stiamo andando avanti la tecnologia, la scienza eccetera, come sono a servizio, curano la casa comune, la casa comune è di tutti, ma passa anche attraverso l'ecologia della persona singola, perché il benessere di non solo fisico, eccetera civile di una persona significa anche il benessere della comunità e la cosa in, particolarmente come dire, significativa è che questo esame di coscienza non è semplicemente per la salvezza dell'anima privata, anche dal punto di vista ecologico, ma di pensarci come parte non neutrali dell'anima di tutti cioè, farci carico della casa comune come vita comune. A un certo punto nell'incicla c'è una sorta di, eh, particolarmente sorta di eredità eh, dire, della speculazione medievale, il libro della natura come libro della vita, non sono disgiungibili. Il libro nel senso dal quale si impara, eh, che diventa come dire, cattedra, va bene? come noi eh, abbiamo una sorta di cattedra, ecco, pensando a noi stessi, alla cosiddetta antropologia, diventa una cattedra per noi, eh, osservando, riflettendo sulle cose umane, eccetera. Bene, i due libri non sono separabili, si appartengono, il libro della vita e il libro della natura, il libro della natura e anche il libro della vita. Bene, dunque, io insomma, mi auguro che anche questa vostra inizia, questa iniziativa di queste varie università ci porti come dire ad essere custodi, eh, ma anche sentinelle dell'esame di coscienza. Ricordo da ragazzo ogni dice che la, se la sera è importante fare le gli esami di coscienza era il modo migliore per prenderci cura di noi stessi delle cose che diciamo, delle cose che pensiamo, delle cose che facciamo dunque anche in questo senso non possiamo mai, come dire, trascurare è vero, non possiamo interrompere i grandi paradigmi degli interessi tecnologici, finanziari, eccetera però possiamo fare la nostra parte per mantenere viva questa coscienza la casa è di tutto non è di nessuno in particolare e ciascuno di noi sentirà come cosa privata la difesa di ciò che è comune a tutti noi. Bene. Grazie, io insomma, mi allegro perché eh, la professoressa Congiunti e la professoressa Lombardi sono parte della nostra università, in particolare la rappresentanza femminile più significativa della nostra facoltà di filosofia. Grazie a tutti, buon lavoro a quelli che sono lontani, buon inizio di un nuovo anno, dunque di una nuova opportunità per migliorare il mondo nel quale ci siamo. Grazie. Grazie. Grazie, Grazie al, al rettore, eh, proprio perché ci ha anche introdotto in questo, in questo pomeriggio di, di studi sul capitolo 3 della, della Laudato Si. È un, un pomeriggio di studi, sarà eh, suddiviso come anche avete visto dal, dal programma. Possiamo dire in due parti, una parte questa che ora andiamo a cominciare, eh, in cui daremo la professoressa Congiunti e io due eh, lezioni, le abbiamo chiamate così due lezioni, eh, di approfondimento sul capitolo 3 in particolare eh, vedendo la, la prima parte eh, eh, che è costituita dalle due, pa dalle due prime parti del, del capitolo eh, e la terza parte eh, quella antropologica sarà vista poi in particolare dalla professoressa Congiunti eh, cercheremo anche di eh, collocare di nuovo il capitolo 3, anche perché rappresenta eh, la metà dell'enciclica, dell anche un po' la cerniera no? Del, dell'enciclica nel passaggio poi a uno sguardo pratico. E, mh, cercheremo anche di inquadrare proprio il capitolo 3 in tutta, eh, tutta l'enciclica e in particolare attraverso eh, quelli che Papa Francesco eh, all'inizio, nell'introduzione, chiama gli assi portanti di tutta l'enciclica, eh, sottolineando che ogni capitolo è vero, eh, prende in esame il, la questione dell'ecologia dell e dell'ecologia integrale della Casa Comune, secondo certe angolazioni. Eh, però ci sono quelli che chiama gli assi portanti che eh, sostengono e tornano in tutti i capitoli. Ecco, eh, questa attenzione agli assi portanti eh, sarà poi eh, trasmessa e diciamo in qualche modo lanciata anche a voi direttamente nel lavoro. Eh, di gruppo di questa seconda parte eh, del, degli incontri eh, potrete quindi eh, incontrarvi ci possiamo incontrare in piccoli gruppi sia in presenza sia eh, online grazie alla coordinazione eh, del, di Elena Tanasi del movimento Laudato Sì eh, che collabora per questa la riuscita di questo modulo e, mh, e, e e così, insomma, sarà un'occasione di studio e di lavoro anche attivo eh, da parte vostra eh, per tornare poi in, in presenza o diciamo in plenaria, eh, meglio ancora, e eh, quindi poter anche eh, condividere eh, il, i, i frutti della discussione. E, ma prima ancora questa condivisione sarà introdotta eh, dalla testimonianza di una diplomata, del joint diploma, una nostra eh, studentessa, eh, che eh, appunto eh, proporrà eh, e ripresenterà la eh, il suo lavoro qui al, per il Join Diploma all'interno del suo lavoro di studio e anche di vocazione e, e anche di cittadinanza potremmo dire proprio della nostra casa comune e, mh, per, mh, eh, proprio come, come continuazione eh, di questo lavoro da fare insieme e poi ecco ci sarà questa occasione di, di scambio sul lavoro di gruppi e proprio in base anche a alcune richieste eh, potremo anche approfondire quell'aspetto ehm, che riguarderà eh, l'esame finale del, del joint diploma, cioè l'elaborato scritto. Quindi saremo anche molto eh, contenti eh, di, di parlarne naturalmente a nome di tutto il comitato scientifico di padre Prem che oggi eh, non è potuto essere qui eh, ma che salutiamo naturalmente e ha coordinato tutto eh, per tempo e, mh, e così almeno anche potremo chiarire eh, questa vostra ulteriore eh, collaborazione all'interno degli elaborati scritti eh, quindi ecco questo era per dare un'introduzione e, e ora passo al mh, comincio io con il primo, la prima lezione e dirci arrivederci un, un salute al al rettore e grazie. Buon grazie infinite e allora mettiamo Allora, ora mh, ecco, e, abbiamo eh, abbiamo pensato di eh, come vi dicevo di suddividere eh, questo, eh, questo tempo a disposizione in due lezioni. E, nella prima, eh, a cui ho dato il titolo L'uomo contemplativo per rinsaldare il legame con le radici, eh, cercherò di eh, vedere come in effetti eh, quell'esame di coscienza, come eh, come diceva prima il Rettore Magnifico, che ci porta a tornare a fondo, no? anche a scavare eh, alle radici, eh, non è qualcosa che ci ripiega su noi stessi e che ci fa vedere solo eh, i difetti, i danni e gli errori che sono stati fatti, eh, ma in effetti eh, radicarci... Eh, indica anche il modo migliore, come vediamo eh, nelle, nelle piante, il modo migliore per eh, elevarci e guardare sempre più in alto. E quindi eh, questo eh, ho voluto sottolineare proprio e riprendere la parola radice eh, che è nel titolo della, eh, del terzo capitolo, le radici umane della crisi ecologica. Eh, vedendone e rilevandone come Papa Francesco ne voglia fare però quel fondamento eh, proprio per l'opera di eh, contemplazione, di sguardo d'insieme eh, che eh, occorre avere sulla Casa Comune. E, Naturalmente il, il termine uomo contemplativo, la contemplazione, eh, ci riporta e richiama sia all'ambito eh, di, eh, diciamo più spirituale, e, e in effetti abbiamo appena lasciato eh, il capitolo 2, e riprenderemo anche alcuni aspetti proprio di questo sguardo contemplativo, sguardo d'insieme, sguardo panoramico che eh, Gesù eh, aveva. Lo riferiamo però eh, anche proprio a quell'atteggiamento eh, tipico della ricerca filosofica, cioè quello che nel, dagli, dagli antichi filosofi, dagli antichi greci abbiamo imparato, quella teoria quello sguardo di insieme ehm, che comincia proprio nel momento in cui usciamo dal nostro piccolo ambito e cominciamo a guardarci guardare un po' all'esterno, guardare al di fuori eh, dei, nostri, del, dei nostri piccoli circoli e, mh, per poi poter eh, comprendere le cose eh, in modo diverso. Quindi sarà diciamo un percorso filosofico, eh, e, ma vedremo che la filosofia non può essere separata eh, da tutto il contesto, eh, né dal contesto sociale, né dal contesto eh, spirituale teologico, e tantomeno poi vedremo questi tre aspetti, questi tre contesti non possono eh, prescindere quando si, poi si prenderanno le decisioni eh, politiche eh, o scientifiche eh, più importanti per il bene della nostra casa comune. È per questo che, infatti, eh, vi propongo proprio di eh, riprendere e di avere uno sguardo panoramico, uno sguardo d'insieme eh, sui sei capitoli dell'enciclica, eh, soltanto rileggendo eh, gli inizi eh, di ciascun capitolo, il numero iniziale di ciascun capitolo, eh, che eh, in qualche modo ci dà eh, anche la direzione e vedremo, rimanda con certe parole ai capitoli successivi oppure ai capitoli precedenti. Eh, vi ricordate il, proprio il capitolo 1, quello che sta accadendo alla nostra casa, quindi questo sguardo descrittivo, potremmo dire, ehm, in cui eh, Papa Francesco sottolinea che al numero 17, le riflessioni teologiche o filosofiche sulla situazione dell'umanità e del mondo possono suonare come un messaggio ripetitivo e vuoto se non si presentano nuovamente a partire da un confronto con il contesto attuale in ciò che ha di inedito per la storia dell'umanità. Per questo, prima di riconoscere come la fede apporta nuove motivazioni ed esigenze di fronte al mondo nel qua del quale facciamo parte ecco la sua proposta propongo di soffermarci brevemente a considerare quello che sta accadendo alla nostra casa comune eh, ma avete visto che all'inizio eh, di questo numero e all'inizio del capitolo parla di riflessioni teologiche o filosofiche eh, quindi eh, già prepara eh, lo spazio e il terreno alla successiva eh, riflessione che apre eh, nel capitolo secondo eh, sul Il Vangelo della Creazione, e, e dove al numero 62, l'inizio di questo capitolo, eh, Papa Francesco comincia proprio ponendo una domanda che può essere l'obiezione che, eh, che può essere rivolta. Perché inserire in questo documento, rivolto a tutte le persone di buona volontà, un capitolo riferito alle convinzioni di fede? Ecco, quindi prima si diceva se cominciamo e facciamo solo delle riflessioni filosofiche o teologiche, sembriamo rimanere, eh, diciamo, un po' sulle nuvole, no? O tra le nuvole. Ora addirittura... Eh, prende in considerazione anche l'obiezione per la quale, ehm, perché questa contraddizione, visto che è una enciclica che si rivolge a tutta l'umanità, a tutti gli uomini di buona volontà, perché poi fare un, rifer un riferimento così specifico eh, alla fede sono consapevole che nel campo della politica e del pensiero alcuni rifiutano con forza l'idea di un creatore o la ritengono irrilevante al punto da relegare all'ambito dell'irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per un'ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano. Eh, sentite che l in effetti la ricchezza delle eh, religioni, nel momento in cui evitiamo di pensarla soltanto come il luogo dell'irrazionale, eh, sta proprio nell'offrire qualche cosa a non un'ecologia verde e basta, quindi non solo a un ambito dell'ecologia, dell ma eh, Papa Francesco introduce già quello che poi sarà il tema dei capitoli successivi cioè dell'ecologia integrale e sappiamo anche tutto il lavoro che eh, Papa Benedetto XVI aveva fatto precedentemente sull'ecologia umana proprio ehm, eh, per vedere ne tutti gli aspetti e infatti vedete per il pieno sviluppo del genere umano ecco perché il terzo capitolo poi eh, ha al centro le radici umane della crisi ecologica, no? proprio perché noi eh, aspiriamo allo sviluppo pieno del genere umano. Altre volte si suppone che essi costituiscano una sottocultura che deve essere semplicemente tollerata. Tuttavia, ecco e qui c'è proprio il... Mh, anche l'assunto la, di base e la posizione chiara eh, di Papa Francesco, la scienza e la religione che forniscono approcci diversi alla realtà possono entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe. La scienza e la religione che forniscono approcci diversi alla realtà possono entrare in un dialogo. È un dialogo intenso? e proficuo e produttivo per entrambi quindi vedete già che si delinea ehm, anche il metodo per cui ciascuna scienza deve eh, dare il proprio contributo non eh, collocando una scienza come sottocultura o come nel, nell'ambito dell'irrazionale e il dialogo e il dialogo è quindi il, uno dei, degli assi portanti ecco, il genere umano, la, la sottocultura e però invece come è importante scienza e religione che dialoghino, un dialogo intenso e produttivo. Questo così ci prepara al, eh, al nostro capitolo. E, e, e, il capitolo però in cui, vedete, eh, cominciando dal 101, eh, a nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica, allora vedete come quel primo capitolo che sembrava necessario per non eh, partire subito dal, dal, dalle questioni filosofiche e teologiche, cioè quelle della descrizione eh, dell'aspetto sociologico, però vedete come ora tornando a quel capitolo primo si dice che non serve a nulla descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice, se non riconosciamo il perché di questi, ehm, di questi problemi di questa crisi e, ehm, e c'è anche un altro eh, aspetto che ehm, eh, che Papa Francesco sottolinea vi è un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto da, di rovinarla ecco allora mette subito lo sguardo se noi appunto non ci limitiamo alla superficie, alla descrizione, ma andiamo a vedere alla radice il perché, lo identifichiamo, dice, in un modo deviato di comprendere la vita e l'azione umana. Eh, non sappiamo ancora quale sia questo modo, eh, però già ci dà l'indicazione che il problema sta nella deviazione. Eh, quindi non, non, eh, andare alla radice non significherà sradicare tutto quello che è stato fatto finora ma tornare a dare una giusta direzione come dice Papa Francesco per continuare nella corretta rotta alla strada e mh, perché non possiamo fermarci a riflettere su questo? Ecco quindi il, la proposta. Propongo pertanto di concentrarci sul paradigma tecnocratico dominante e sul posto che vi occupano l'essere umano e la sua azione del, nel mondo. In questa seconda parte del, del numero 101 e nella proposta che fa sentiamo già e riconosciamo già quale sia questo modo deviato il paradigma tecnocratico dominante. Cioè, eh, il problema vedremo eh, nel corso dei, dei numeri. Eh, non sarà eh, un modo, ma il problema sarà credere che uno sia il solo modo, tanto da divenire paradigma che domina. Eh, quindi, questo riduzionismo sul modo in cui affrontare la questione eh, ecologica e la crisi ecologica. E l'altra questione è proprio questo paradigma che, diventa, che è qualificato come tecnocratico cioè come appunto la, tecne, la tecnica eh, che domina. Eh, ho avuto un lapsus proprio perché eh, questa parola eh, tecnica la facciamo eh, derivare dalla, correttamente dalla parola greca tecne, ma senza eh, continuare a, a sentirne tutto il valore eh, che potremmo dire integrale dell'uomo. E, e infatti è stato proprio su questo che nel corso di questi anni eh, mi sono dedicata proprio al, all'approfondimento all'inizio pensando di poter dare un contributo eh, diciamo un po' laterale visto eh, la mia specificità di antichista e poi comprendendo che invece ehm, lo sguardo del, della, della filosofia antica eh, è importante proprio nella dimensione ecologica ehm, e proprio per, eh, per tornare a quelle radici ma per spingere ancora eh, nella giusta direzione eh, tutti gli sviluppi che invece eh, abbiamo avuto nell'epoca contemporanea. Eh, come vi dicevo, fa da cerniera, ehm, e ora andrò proprio veloce per, ehm, rispetto agli altri tre capitoli, perché vedete come ehm, in effetti il capitolo quarto, dal titolo Un'ecologia integrale, ecco, ci porta proprio al tema centrale, a quello che Papa Francesco vuole proporre. E lo vuole proporre in, un, in questa visione che non è soltanto frutto di un dialogo, ma vedendo che è un tutto. Eh, intimamente relazionato o intimamente connesso, ma proprio perché è così relazionato richiede quello sguardo approfondito che nel capitolo precedente eh, si è eh, ricercato. E quindi, vedete, richiede di nuovo di soffermarsi e di riflettere ehm, Ora con tutti quegli strumenti che possono permettere di comprendere ehm, la, le dimensioni umane e sociali proprio dell'ecologia integrale. Il capitolo 5 è, è quindi una, eh, viene come eh, ora indicando quelle linee di orientamento e di azione che però sono supportate, vedete, da da tutto questo fondamento che è stato, che è stato posto. Allora, dicevo, eh, le, le linee di orientamento e di azione servono proprio eh, in, questo, in questa collocazione, vedete, al quinto capitolo, perché qualunque buona pratica eh, sia però sostenuta da tutta un, una riflessione eh, precedente e uno sguardo che non sia mai è limitato soltanto un aspetto ecologico ma veda appunto in modo integrale la questione e infatti sentite che si deve andare di nuovo richiama di nuovo alle cause più profondamente umane del degrado ambientale quindi vedete come si richiami di nuovo al terzo capitolo e il problema la necessità di cambiare rotta quindi vedete non è una questione, come vi dicevo, di sradicamento, eh, ma è una questione di dare direzione corretta, dare, eh, cambiare di rotta alle azioni per andare verso il fine eh, dovuto. E di nuovo eh, la necessità in questo del dialogo. Eh, ma se tutto questo funziona... Eh, ciò che eh, permette davvero di riorientare la rotta è eh, tornare a una consapevolezza di un'origine comune, una mutua appartenenza e il futuro condiviso da tutti. Ma tutta questa coscienza, consapevolezza, si ha soltanto nel momento in cui si... Eh, attuano anche dei, ehm, dei processi educativi che, eh, che aiutino ehm, le, le coscienze di tutti sin eh, da, da bambini, proprio pensando al, al mondo come una casa comune e al futuro come qualcosa che riguarda, che riguarda tutti. E, e quindi la sfida educativa, spirituale e culturale è proprio stata anche eh, lanciata ehm, eh, praticamente da, da Papa Francesco anche con eh, tutto il, il lancio del, del processo educativo eh, a, diciamo in parallelo ormai eh, di quello della, della laudatossia e dell'ecologia integrale. E come, ehm, come vi dicevo, ehm, allora per entrare proprio nel, eh, nel titolo che ho dato a, questo, a questa mia parte della lezione sul terzo capitolo, e per poter passare eh, dal secondo capitolo al terzo capitolo, ehm, ho preso proprio lo sguardo di Gesù e lo sguardo contemplativo di Gesù ehm, eh, che ehm, è sottolineato eh, nel, mh, nel, al numero 97 del capitolo 2. E, il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c'è nel mondo perché egli stesso era in contatto continuo con la natura e le prestava un'attenzione piena di affetto e di stupore. Quando percorreva ogni angolo della sua terra si fermava a contemplare la bellezza seminata dal Padre suo e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino alzate i vostri occhi ecco, e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo esso è il più piccolo di tutti i semi ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero ecco quindi questa in, introduzione al capitolo 3 a questa questione delle radici umane eh, della crisi ecologica che vogliono però richiamare facciamo pulizia no, fra le erbacce eh, per come a volte no, eh, si mh, si, pulisce, si puliscono le radici e si, eh, si ripianta la pianta proprio per dargli più forza. Ecco, è questo il senso del, del lavoro che, eh, a cui eh, Papa Francesco ci chiama nel capitolo 3. Quindi eh, ho messo questa indicazione, andare a fondo alla radice, cioè cercare il perché. Ehm, e ehm, Non è Appunto, già nell'introduzione, eh, nell Papa Francesco aveva osservato che il mondo, più che qualcosa, eh, un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. Eh, quindi, la contemplazione non è qualcosa che riguarda soltanto questo capitolo filosofico o che poteva riguardare il secondo capitolo ehm, più spirituale o religioso ma è proprio eh, il modo in cui eh, guardare al, al mondo come un mistero di gioia che, che contempliamo e quindi eh, la contemplazione eh, ha bisogno eh, di un punto di vista dal quale eh, noi consideriamo le cose e ha bisogno sempre del fine verso il quale tutto eh, è, è considerato. E, mh, quindi eh, la prospettiva di osservazione ma poi il fine che eh, non, non possiamo dominare ma possiamo ricercare. E quindi possiamo dire che questa contemplazione ci porta comunque a, eh, un appello, a, a rispondere all'appello eh, di Papa Francesco a mantenere uno sguardo metafisico, contemplativo, non co come qualcosa di passivo, ma come qualcosa di eh, attivo. E questo non riguarda soltanto questo capitolo, ma poi lo dobbiamo tenere presente eh, per il resto dell'enciclica. E naturalmente, come già vi dicevo, eh, la, eh, i, i nostri antichi eh, filosofi greci eh, hanno dato questa, eh, avevano espresso questa idea di contemplazione proprio con questa parola teoria, eh, con cui concretamente volevano rappresentare ciò che Ehm, si aveva davanti poteva essere uno spettacolo teatrale che si aveva davanti nella, eh, nella totalità o per esempio un paesaggio che si poteva vedere dall'alto o da un'altra prospettiva, per cui poi è diventato appunto a tutto quel senso eh, teoretico di eh, contemplazione come mh, visione di insieme eh, delle cose che ci rende sempre più sapienti. Ecco, la crescita dell'uomo per l'uomo greco era data proprio da eh, questo, questa continua eh, salita e, e cambiamento di prospettiva eh, che però si poteva avere soltanto eh, nell'imparare e eh, reciprocamente, di insegnare reciprocamente fra gli uomini. Nessun uomo era eh, così sapiente da, poter, da potersi dire eh, arrivati, ma tutti insieme eh, dovevano eh, partecipare come genere umano, come dirà poi Aristotele, a questo eh, cammino di crescita in sapienza. E eh, in effetti, proprio. Ehm, eh, proprio per questo sguardo panoramico eh, evitiamo quel rischio che eh, Papa Francesco sottolinea in vari modi e che riprende dallo stesso, eh, dallo stesso Papa Benedetto XVI. Non isolare un solo aspetto, eh, ma eh, appunto eh, non, non andare eh, mai... A eh, analizzare, frammentare o frantumare il mondo isolando soltanto uno dei suoi aspetti. Come prima ehm, eh, ricordava il Rettore, si parla proprio del libro della natura, il libro del mondo, il libro della vita, e ecco il libro della natura è uno indivisibile e deve contenere tutti gli aspetti. E dall'altro eh, non possiamo isolare un solo aspetto nel senso che non possiamo considerare soltanto eh, la nostra prospettiva, la prospettiva umana, eh, perché appunto, eh, come sempre Benedetto XVI ricorda, l'uomo non crea se stesso e quindi non si deve mai porre eh, come creatore di, eh, di se stesso e non potrà mai avere da solo nessuna visione panoramica se non in... Eh, ecco, in collaborazione con gli altri uomini e sempre relativamente. E, e quindi questa, ehm, eh, questo bisogno di, ehm, eh, di evitare il rischio dell'isolamento ehm, eh, porta a qualcosa di fruttuoso eh, come la, la formazione di quelle unità composite che sono la famiglia, eh, che sono le comunità, eh, la, la città, ma che poi ci dobbiamo, dobbiamo sempre più eh, allargare eh, fino a considerare la stessa origine, ma la stesso origine dal creatore. E, per costruire appunto eh, la casa comune e andare verso, eh, verso il fine. Ehm, questo delle, eh, appunto già nell'introduzione, eh, le radici umane erano state eh, segnalate e ehm, se è per il bene di tutti anche la filosofia, eh, non ordina o impone sul, eh, le, sulle altre dimensioni della vita, ma coordina, aiuta proprio tutto il resto ad ordinare. E, e questo è il senso anche che ritrovo in, in, questo, eh, in questo capitolo e soprattutto ehm, possiamo riscontrare in questo capitolo anche una capacità in questo modo di equilibrare anche i nostri giudizi eh, specialmente rispetto poi alle questioni tecnologiche o tecnocratiche da un lato evitare l'estremo della fiducia cieca nelle applicazioni tecnologiche e dall'altro invece la sfiducia altrettanto cieca, quasi la tecnofobia, no, per eh, la minaccia di tutto ciò che eh, l'uomo può portare all'ecosistema mondiale, no? fino a, di, a parlare di, ehm, eh, di epoca ehm, di antropocene e del disastro del, dell'uomo e abbiamo quindi in questo c'è già il dialogo tra la Chiesa no, e, la, e possiamo dire cerchiamo sempre il dialogo eh, tra eh, la religione e la scienza attraverso la filosofia, proprio perché già negli antichi, dagli antichi e gli storici contemporanei, ci hanno abituato proprio a, a, non, vedere, ehm, a non trovare nei, negli antichi greci, per esempio in Pal Platone e Aristotele, come questo passo che ho eh, citato, un paradigma unico, no? un sistema di, per, di pensiero unico, una visione, una definizione che sia monolitica, ma appunto c'è il modo eh, insieme di comprendere il mondo. E quindi eh, a, si apre a questo punto eh, la, la questione eh, proprio di eh, quale sia questo eh, modo di di trovare mh, la, la, questo modo deviato no, di eh, affrontare la questione ecologica, tanto da diventare poi eh, un pericolo per la eh, società. Eh, vedete che il capitolo 3, come già vi eh, introducevo, eh, è stato diviso a sua volta in tre parti. Eh, una prima parte, tecnologia, creatività e potere. Una seconda, la globalizzazione del paradigma tecnocratico. E una terza, crisi e conseguenze dell'antropocentrismo moderno. Eh, quindi eh, vedete che inizialmente ehm, no, si sottolinea il, eh, diciamo in modo neutro eh, la parola tecnologia, ma facendo, mettendo un po' in opposizione creatività e potere di questa, eh, della tecnologia. Ehm, abbiamo poi eh, già questa globalizzazione del paradigma tecnocratico dove si concentrerà l'attenzione sul modo deviato e poi vedere appunto le, le crisi e le conseguenze di un tipo di deviazione eh, che ne risulta, quella dell'antropocentrismo moderno, di cui poi eh, infatti parlerà la professoressa Congiunti. E vedete che mh, abbiamo dal numero 102 al 105 la prima parte. Eh, dal 106 al 114 la seconda e poi c'è un approfondimento ulteriore eh, nella terza parte, dal 115 al 136. C'è cioè, però, in ogni caso, anche all'interno dei numeri del, di questo capitolo, è sempre il richiamo a questo, ehm, a questo primo numero, al numero iniziale, che eh, cerchiamo sempre di, di, tor di farci ehm, tornare in mente. Eh, per vedere questa prima parte, la tecnologia, creatività e potere, ehm, vorrei concentrarmi soprattutto su due numeri. Il numero 102 che ho posto subito in, in evidenza, ehm, in cui eh, eh, Papa Francesco comincia, eh, il, apre il tema della tecnologia in modo positivo, cioè vedendola come una ricchezza eh, del dell'uomo, un, una ricchezza dell'uomo. Vedete l'umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte a un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento e lui dice è giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste continue no novità, perché portando una citazione di Giovanni Paolo II, la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana, che è un dono di Dio. Ecco, quindi la creatività umana, che però non è una creazione dell'uomo di se stesso, ma è, è proprio ciò che viene da Dio. E, ehm, e, e, però, ecco, ehm, i, i numeri successivi aprono le questioni e i problemi appunto che, eh, che vengono quando quella potenza o potenzialità della tecnologia eh, diventa un potere. È per questo che infatti eh, ho eh, chiesto, mi sono chiesta, ma allora ecco, è possibile un, un mondo eh, di tecnologia e, e cosa succede appunto, in questa onnipresenza delle dinamiche dei media e del mondo digitale? E lo stesso Papa Francesco, già nel numero 47, ehm, sottolinea che queste non favoriscono una capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità e di amare con generosità. E dice, forse proprio i grandi sapienti del passato eh, eh, non vedrebbero proprio, eh, eh, o vedrebbero soffocata quell'idea di, di sapienza che tanto avevano eh, costruito. E... E allora eh, non può, la domanda è proprio quella, può essere la sola tecnologia ad affrontare tutti i problemi, a, a monopolizzare? E eh, già Papa Francesco al numero 20 aveva detto la tecnologia legata alla finanza, legata alla finanza pretende di, di essere l'unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose e per questo a volte ehm, risolve un problema creandone altri. E infatti la degenerazione della tecnologia e' quando appunto eh, sia solo è solo potere, come se potere fosse segno di progresso. Ed è eh, esattamente il tema eh, che eh, Papa Francesco affronta eh, nel eh, numero 105, sottolineando e richiamando già appunto il, il, lo stato del, dell'uomo moderno, e soprattutto sottolineando che l'essere umano non è autosufficiente, non è pienamente autonomo, la sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell'inconscio, dei bisogni immediati, dell'egoismo, della violenza brutale. E vedete, a un certo punto diventa eh, nudo, può disporre di meccanismi superficiali, ma possiamo affermare che gli mancano un'etica adeguatamente solida una cultura e una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé. Eh, quindi eh, vedete mette in evidenza nel, al numero 105 questa, eh, questo, questo, problema, questa, questo problema e questa crisi eh, del, eh, del potere, della, eh, del, della tecnologia, che non fa Ehm, non fa vivere in pieno della creatività. Vi anticipo soltanto che della creatività in positivo, eh, poi eh, Papa Francesco parlerà al numero 131. Invece la seconda parte, la globalizzazione del paradigma tecnocratico dal 106 al 114, eh, come vi dicevo, eh, è il, la parte in cui eh, noi possiamo rispondere a queste, eh, diciamo a, a quella domanda del 101, la domanda iniziale c'è un modo deviato ma qual è allora? Il, allora? il modo deviato è nella scelta di un modo uni, unico no? di una tecnica di possesso e dominio e trasformazione e invece non c'è solo appunto come vi dicevo lo sradicamento totale ma la pulizia di queste radici eh, proprio per ricominciare a fare quel lavoro interdisciplinare che viene rappresentato dall'immagine del tendersi la mano no? e quindi di prendere la mano di darsi la mano e, mh, proprio perché eh, invece di isolare il problema, tornare a vedere globalmente e in modo quindi panoramico e contemplativo, permette di eh, articolare e coordinare i vari ambiti disciplinari che sono utili per l'ecologia integrale ehm, in modo eh, da formare tutto un intero collaborativo e come dice nel, infatti nel, al 109 eh, un solo modo non risolve tutti i problemi, il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull'economia e sulla politica e al 110... Invece sottolinea proprio quel modo interdisciplinare, una scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni dovrebbe necessariamente tener conto di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia, l'etica sociale. Ma questo è un modo di agire difficile da portare avanti oggi, quello dell'interdisciplinarietà o della transdisciplinarietà. Ecco, quindi, sempre con un po' gli emoji, ho cercato di, eh, di, di darvi schematicamente questo, questo, mh, eh, questa raffigurazione. Con il 101 si, eh, si vede appunto il, eh, col pollice verso eh, il, il problema, il modo unico e eh, ehm, deviato di comprendere la vita e l'azione umana eh, il, nel cento, al 106 questo modo è appunto rappresentato dal paradigma omogeneo unidimensionale unidime, e, e il paradigma tecnocratico eh, in particolare che eh, viene espresso eh, e esplicitato ancora meglio nel 109, al 110 invece si propone Ecco, eh, il Papa Francesco viene a proporre qual è il cambiamento di direzione, quindi non lo sradicamento ma la ripresa della direzione con questo modo interdisciplinare e eh, al 114 configurare vari modi e recuperare i fini perché ci dobbiamo ricordare che è vero che noi dobbiamo sempre guardare la nostra prospettiva ma la nostra prospettiva per il fine da raggiungere e infatti ehm, eh, dice la scienza e la tecnologia non sono neutrali ma possono implicare dall'inizio alla fine di un processo diverse intenzioni e possibilità e possono configurarsi in vari modi Nessuno vuole tornare all'epoca della caverna, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane. Qui sentite come il contrasto è netto no? eh, tra eh, i problemi e ehm, i problemi e invece la proposta di cambiamento. Nel corso poi qui della presentazione eh, avrete poi i testi in modo, eh, in modo più eh, dettagliato, che così potrete eh, approfondire. Ora li passo così, ma ecco, posso ritornare alla, alla chiusura perché ecco, l, l, poi avete tutto il materiale che vi, eh, vi consegno in cui potete approfondire i vari numeri, però era per avere questo schema eh, e questa visione panoramica di fondo con cui poter leggere e rileggere il capitolo e continuare a leggerlo eh, con la professoressa Congiunti, a cui ora ripasso il... Il, passo tutti gli strumenti. <ride> Grazie.